Grazie. Grazie, siamo qui a presentare questa declaratoria di decadenza parziale riguardante il consorzio edilizio di cooperative Lega San Paolo Auto nel piano di zona Tor Vergata. È una delibera che è stata diciamo, oggetto di una lunga trattazione in quanto... Eh, si riferisce a un uh, piano di zona all'interno del quale sono stati eh, realizzati alcuni alloggi con, con fruizione di contributo pubblico che era stato elogato dall'allora Ministero dei Lavori Pubblici. Eh, all'interno della eh, procedura abbiamo rilevato che circa 8 diciamo, diciamo, aventi diritto corrispondenti a 8 alloggi hanno eh, rifiutato di saldare quanto dovuto per la definitiva assegnazione degli alloggi e delle relative pertinenti. Questo eh, rifiuto deriva da la, una presunta violazione dei prezzi massimi di cessione da parte della cooperativa. Infatti, successivamente eh, al rogito, sono state richieste delle cifre integrative per le presunte migliorie. Queste cifre, evidentemente, eh, si ritenevano non, non essere dovute. Cerco di ricostruire il percorso. Eh, i soci... Scusi Assessore, chiedo ai consiglieri e al pubblico presente in aula di osservare più silenzio perché altrimenti non si capisce quello sì. che dice l'Assessore. Eh, Grazie. Anche perché è un processo abbastanza complesso e vorrei che tutti quanti fossero ovviamente chiaramente dotti su quello che è successo. Le otto famiglie, diciamo, gli otto assegnatari. Che erano, eh, a cui sono state richieste queste, queste cifre hanno rifiutato di pagare e quindi sono stati estromessi dalla cooperativa e dichiarati occupanti sine titolo. Eh, a questo punto è intervenuta una procedura ovviamente di richiesta di rilascio delle unità abitative e, eh, però le famiglie hanno segnato all'amministrazione che la scelta di non formalizzare gli atti di compravendita definitivi erano, fossero dovute al fatto che il prezzo di compravendita eccedesse il prezzo massimo di cessione stabilito dal comune per cui dal momento che la UO edilizia sociale ha acquisito le fatture e con mail avvocata, eh, inviando mail all'avvocatura il 20 febbraio scorso quindi 20 febbraio 2017 e il 7 marzo a seguito Diciamo dell'acquisizione di atti da cui risultava tale difformità, si è ritenuto di voler acquisire diciamo, e sospendere quindi lo sfratto delle otto famiglie, in quanto si è ritenuto opportuno appunto, che a tutela e garanzia del prevalente interesse pubblico e quindi di consentire ai soggetti che erano stati illegittimamente estromessi dalle compagine. Diciamo sociale e quindi dalla cooperativa e quindi poi sono stati dichiarati non aventi diritto all'assegnazione dell'alloggio invece si è stabilito di riacquisire in, virt in virtù del diciamo, superamento del prezzo minimo di cessione di riacquisire al patrimonio gli otto appartamenti e di fatto riassegnarli temporaneamente in attesa della verifica del mantenimento dei requisiti ovviamente necessari per l'assegnazione degli stessi ehm, di riacquisire a patrimonio capitolino quindi la delibera prevede che solo per le otto eh, unità immobiliari e non per tutti eh, i 72 mi sembra adesso non ricordo comunque eh, all'oggi della cooperativa ci fosse questo atto di riacquisizione al patrimonio eh, l'atto di riacquisizione ha di fatto eh, bloccato lo sfratto delle famiglie e ripeto nel tempo, per il tempo necessario a verificare che tutti gli atti comunque siano regolari e le stesse famiglie abbiano mantenuto il diritto di assegnazione eh, dell'alloggio eh, per questo tempo eh, sono state riassegnate in diritto di superficie a questi soggetti che erano gli originari prenotatari eh, in sintesi, il contenuto della delibera è una delibera importante per noi perché afferma un principio, cioè quello che non è possibile con diciamo, modalità, a nostro modo di vedere, illegittime, chiedere agli assegnatari delle famiglie somme ulteriori per migliorie non dovute e quindi eccedere di fatto il prezzo massimo di cessione degli appartamenti stabilito per legge e sulla base del quale vengono erogati contributi pubblici e quindi crediamo che sia una delibera che tutela i cittadini rispetto ad diciamo, azioni che riteniamo eh, illegittime eh, da parte di chi ha realizzato eh, gli interventi. Eh, chiudo qui la mia declaratoria, vi mi ringrazio. Eh, grazie, Assessore. Eh, ci sono iscritti a parlare. Consigliere calabrese, prego nella facoltà. Grazie, Presidente.